Ecco, siamo avanti nel tempo di Pasqua, è il Vangelo di Luca che eh, ci riporta l'episodio dei due di Emmaus, i due discepoli di Emmaus. Sono loro, questi due discepoli, ad incontrare Gesù. Non lo riconoscono, ma raccontano agli altri. Mi fa pensare questo, sono due che non appartengono al gruppo dei dodici, eppure portano la novità dell'incontro con Cristo. Sono proprio loro a comunicare la grandezza e il misterioso di questo incontro, il mistero di questo incontro, che non hanno riconosciuto subito, ma l'hanno dovuto ascoltare, lo ritenevano un forestiero, l'hanno dovuto ascoltare, passo passo ha raccontato loro le scritture, ecco, è quello che doveva accadere, poi lo hanno riconosciuto, nell'atto dello spezzare il pane. Sì, perché quel gesto è un gesto eucaristico, è un gesto che rimanda al gesto del dono totale di sé. Gesù si dona, si spezza per noi. E poi appare ai dodici, dopo che questi due discepoli di Emmos raccontano quello che è accaduto, appare loro ancora una volta è singolare il fatto che non lo riconoscano. C'è cioè un fantasma, non l'hanno riconosciuto, sono fissi sui loro pensieri, non, non riescono ad andare oltre la capacità mentale, la speculazione del momento. Sono ancora molto razionali, molto rigidi, non si aspettano Gesù, un fantasma, ma poi lo riconoscono ancora una volta. Nell'atto del, del pane, del pesce, del mangiare, del manducare, dello spezzare il pane. E ogni domenica noi spezziamo questo pane che Cristo Gesù ci dona. Egli stesso si fa pane per noi. Il pane, allora, non è buono quando è, è ben cotto o quando è ben croccante, ma è buono quando si spezza, quando viene spezzato. In termini spirituali, ecco, noi dobbiamo ricevere questo dono, ma anche noi, come Gesù, spezzarci d'amore per gli altri, metterci al servizio degli altri, no? E comunicare la gioia della risurrezione, la gioia di Cristo risorto. Questo è il compito del cristiano, testimoni, testimoni, essere testimoni di Gesù risorto. Buona domenica.